Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo con la statistica del mese di ottobre. Gli abitanti di Fagnano sono 12.516 persone, sono nati 13 bambini e sono morte 13 persone. Un benvenuto a tutti i nuovi arrivati e un augurio alle nuove famiglie e un abbraccio e sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari nel mese scorso. Oggi il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, questa giornata di sicuro non è né la soluzione né la cura per eh, appunto, far sì che la violenza sulle donne eh, smetta di essere presente tra di noi, però è un momento di riflessione importante, queste giornate sono proprio l'occasione per riflettere e per cercare di capire che certe cose non devono avvenire che le donne non devono essere violentate e non deve esistere violenza in generale anche sul genere umano. Gli eventi della settimana, quello istituzionale lunedì 28 di novembre alle ore 21 in sala consigliare del Castello Visconteo e sul sito internet in diretta streaming il consiglio comunale. Sabato 26 in aula della biblioteca, ci sarà la penultima serata dedicata al caffè con l'autore, incontro con l'autore che è Rosella Rogora. Mentre mercoledì pomeriggio alle ore 15.30 nell'Aula Magna Benvenuto Piazza delle Scuole Medie di Piazza Alfredo di Dio, ci sarà un incontro organizzato dalla Proloco, l'accordata dell'amministrazione comunale, dal titolo Attività di Contrasto ai Reati. Presente in quell'occasione il maresciallo dei Carabinieri Michele Veltrane. Il 4 di dicembre l'associazione negozianti, l'amministrazione comunale e altre associazioni del territorio organizzano un momento di festa in attesa del Natale. Nella giornata del 4 di dicembre è prevista una babbo run, sono aperte le iscrizioni per chi volesse partecipare. Sempre al 4 dicembre, in occasione di quella festa, sotto i portici ci sarà una raccolta straordinaria di giochi che verranno poi inviati ai bambini nelle zone di guerra in Ucraina. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.